Caterina Balivo ritorna detto fatto, il suo annuncio. Detto fatto, il ritorno di Caterina Balivo in tv, le sue parole. Caterina Balivo è finalmente pronta a riprendere il timone di detto fatto, la mora conduttrice infatti tornerà in televisione fra qualche giorno, precisamente lunedì 2 ottobre. Su social, Caterina ha postato una bellissima foto in cui è intenta a saltare e ballare a piedi scalzi su un divanetto bianco, e nella didascalia dellimmagine ha scritto queste parole. Quelle giornate in cui ti svegli super carica e piena di nuove idee per affrontare la giornata lavoro perché sì è sto tornando. Ci vediamo in tv lunedì 2 ottobre ha detto fatto. Inoltre la Balivo ha rivelato che la foto caricata sul suo profilo Instagram è uno degli scatti provenienti dal servizio fotografico fatto per la copertina di chi, in cui ha rilasciato anche uninteressante intervista. Dalle parole scritte dalla conduttrice sembrerebbe proprio che si sia già messa all'opera, e che si sia già recata agli studi Rai per provare il suo ritorno in tv, previsto per il prossimo lunedì. Caterina riprende il timone del programma di tutorial esattamente un mese e mezzo dopo aver partorito la piccola Cora, che è nata appunto a cavallo tra la notte di Ferragosto e il 16 agosto. Caterina Balivo torna Detto Fatto lunedì 2 ottobre, l'annuncio su social. Caterina Balivo ha poi trascorso i giorni successivi al parto sempre insieme ai suoi figli e a suo marito, la conduttrice di Detto Fatto si è infatti mostrata sui social ultimamente nel ruolo di mamma, accompagnando il primogenito a scuola e cullando la neonata. Per Caterina comunque è giunto il momento anche di pensare al lavoro, Serena Rossi, che aveva preso il suo posto all'interno della trasmissione di Rai 1 durante la gravidanza, è infatti pronta a lasciare il posto alla vera padrona di casa. Su social, tutti i fan della Balivo hanno ricoperto la conduttrice di complimento per il servizio fotografico fatto per chi, e inoltre hanno palesato la loro gioia per il suo ritorno in televisione. Caterina inoltre sempre nella medesima foto ha affermato di avere tante idee per la testa per questa nuova stagione del programma, ci saranno quindi delle modifiche a partire da lunedì?. Verranno forse aggiunti nuovi tutorial oppure cambierà la presentazione degli stessi? Per saperlo non bisognerà fare altro che attendere lunedì pomeriggio, in cui vedremo finalmente Caterina detto fatto in piena forma, dopo aver messo al mondo la piccola cora un mese e mezzo fa.